La settimana scorsa abbiamo conosciuto Andrea Fantini, skipper, classe 82. Si appassiona al mare fin da bambino. Dopo aver attraversato gli oceani su barche di prestigio, capitanate da grandi marinai, decide di realizzare il suo sogno, partecipare alle regate oceaniche più prestigiose del mondo. E la prima scelta è stata la Transat Jacques -Vabre 2017 segreti e le fasi di qualificazione di questa gara. Le sensazioni dopo il primo incontro tra Andrea e il co-skipper Alberto Bona. E le prime modifiche alla barca Magalè pronta per trasformarsi in class 40 Enel Green Power. Ciò che scopriremo nel secondo episodio di Obiettivo Oceano. Dalla prossima settimana, solo sui Icarossa.